L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra. Bene. Registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga? No, no, no, no, no. Ho fatto una scoperta formidabile per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo. Spiegati. Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creatore di prima scelta e creatore di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di mille nulla tenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta. Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta? No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili. Perché? Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori. Senza consumatori il pianeta andrebbe in rovina. E per questo gli industriali devono conquistare sempre nuovi mercati con i loro prodotti. Ma scusa, se queste creature non hanno ricchezze, chi gli dà il denaro per consumare? Le creature di prima scelta. Però non glielo danno, glielo prestano. Con un sistema detto del ciclo chiuso. Guarda, prima lo fanno lavorare nella loro fabbrica, poi gli prestano i soldi. Poi lo convincono a comprare i loro prodotti e quindi a restituire i soldi. Ma lui non li restituisce tutti e perciò firma cambiare. Col denaro che gli rimane egli alimenta la circolazione monetaria consumando altri prodotti. Questi altri consumi provocano una redistribuzione del reddito medio quindi nuovi acquisti, nuovi pagamenti, nuovi guadagni per le creature di prima scelta, nuova produzione, nuova redistribuzione, eccetera eccetera. Beh, ora puoi seguire anche da solo. <SILENCIO> We'll Vedi, tutte le creature sono necessarie, ma i benefici maggiori vanno alle creature di prima scelta, che costituiscono la classe dirigente, e per noi sarà sufficiente ficcarci dentro di loro per impadronirci di tutta la terra, senza dover modificare nulla dei loro sistemi. Tutto chiaro? Chiarissimo. Posso considerare compiuta la mia missione adesso? Certo. Ah, viva la faccia. Complimenti, Omicron. È forse il miglior piano di invasione che hai fatto fino ad oggi, questo. Grazie, grazie. Verremo sulla terra fra 48 ore e in pochi minuti ci impadroniremo dei dirigenti. Magnifico, voglio assistere alla partenza.